In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa caldissima e morbidissima sciarpa. Che ho deciso di chiamare sciarpa neve. Per quanto riguarda il filato, ho lavorato insieme due filati con i ferri numero 8, entrambi della Mistrico e sono l'Angorina e l'Universe. Che come potete vedere, sono estremamente diversi tra di loro. Eppure, guardate l'effetto finale: è bellissima. Questa sciarpa è morbida, è coccolosa e ha questo effetto un po' peloso, quindi molto che la rende un po sofisticato un po um, elegante per se così possiamo dire uh, per quanto riguarda il quantitativo io ho utilizzato 100 grammi dell'universe 150 grammi dell'angorina anche questa volta come le altre sciarpe che ho fatto vi ho preparato dei kit che trovate già presenti sul uh, sito e quindi vi metterò il link in uh, info box. e appunto uh, ho fatto dei kit unendo diversi colori tra di loro un po per darvi la possibilità comunque di creare questa sciarpa anche con altri colori un altro colore che mi ha molto Combattuto, ma alla fine io ho optato per questo che è un po' più neutro come colore e quest'altro ve lo faccio vedere, uh, tipo, vedete, uh, viene fuori tipo uh, un uh, io l'ho chiamata ciliegia perché mi ricorda molto di ciliegia, perché ho usato questo, cioè si può usare questo rosa antico e questo color lillato e trovo che insieme siano fantastici quindi soprattutto se avete uh, delle nipotine, delle ragazze, potete optare per quel colore molto femminile. Ma naturalmente ci sono anche altri kit. All, um, mi sembra che alla fine ce ne siano sette a disposizione, se non mi ricordo male, sono sette, e quindi potete sbizzarirvi a fare queste sciarpe con eh, il kit che più vi piace eh, so che vi piace avere già i kit pronti in modo tale che è più facile appunto poter andare a scegliere eh, quale lavorare eh, per quanto riguarda la lavorazione come potete vedere questa volta ho scelto un punto un po' più forato però vi posso assicurare che proprio perché è così morbida e sono comunque due filati insieme è caldissima e eh, per fare questa lavorazione occorre fare 6 giri che vanno sempre ripetuti naturalmente io nel tutorial vi spiego appunto come poterla andare a realizzare partendo quindi dai primi giri, facendo poi tutto eh, i giri che vanno ripetuti e terminandoli in modo da avere l'inizio della sciappa uguale alla fine la mia è larga circa 30 cm e lunga circa 160 più o meno eh, me ne è avanzato un po' di filato io non la volevo troppo lunga però diciamo che potete anche arrivare eh, con quello che mi è avanzato a fare 163 diciamo che almeno altri due motivi in più rispetto a me li potete fare se invece volete la sciarpa più stretta e quindi più lunga potete farlo tranquillamente montate a dei motivi delle maglie in meno rispetto a me quindi la fate un po' più stretta quindi invece di 30 cm vedete bella larga la fate non lo so di 24 quindi togliete almeno due motivi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 per poter realizzare la nostra sciarpa io ho deciso di lavorare insieme due filati che sono entrambi della mistrico ossia l'univers e l'angorina i colori che ho scelto io sono questi due che sono entrambi colore 02 ma come potete vedere qui ho fatto altri tipi di abbinamento per poter fare la vostra sciarpa per farla venire comunque colorata io lavorerò con i ferri del numero 9 mi raccomando se avete una mano larga andate a lavorare con i ferri del numero 8 per quanto riguarda la lavorazione bisogna avere un numero dispari di maglie o meglio sia fate un numero di Multiplo di 2 a cui poi dovete aggiungere una um, maglia in più. Quindi, io nella mia ma, uh, sciarpa monterò 33 maglie, quindi 32 più una, mentre qui ne ho 10 più una. Eh, 33 maglie lavorate con uncinetto del con i ferri del numero 9 mi da circa 30 centimetri di larghezza. Detto ciò, quindi, se dovete fare più piccola o più larga, andate ad aumentare o diminuire di 2 maglia ogni volta quindi detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro come sapete io la prima catenella, e la prima maglia non la lavoro mai quindi vado direttamente a lavorare le altre maglie e le lavoro tutte a diritto Quindi davvero molto semplice vado a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera quindi primo ferro tutto a diritto. Mi raccomando se non volete seguire il uh, come si dice? Uh, um, il video, segna, uh, vedetelo la prima volta e segnatevi su un foglio i vari giri. Non ne sono molti, in totale sono 9 e alla fine poi in realtà quelle che andremo a ripetere sono dal uh, terzo giro al nono. Quindi primo giro maglie a diritto mi giro con la lavorazione e adesso stiamo facendo il bordino quindi secondo giro tutto a diritto mi raccomando non lavorate mai la prima maglia ma andate a lavorare direttamente le altre quindi anche il nostro secondo giro devono essere fatte tutte le maglie a diritto questo appunto serve a creare il nostro piccolo bordino e fare in modo che la sciarpa non si arricci sotto tutte le maglie a diritto terzo giro ci giriamo con la lavorazione e di nuovo tutte le maglie a di a, a diritto quindi la prima non la lavoro e vado a lavorare tutte le maglie a diritto quindi terzo giro tutte le maglie le andiamo a lavorare a diritto in maniera veramente semplicissima ok quindi questo è il nostro terzo giro quarto giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a lavorare le nostre maglie a rovescio quindi la prima non la lavoro le altre le vado a lavorare a rovescio quindi quarto giro tutto a rovescio in questa maniera quindi continua a lavorare così il mio quarto giro tutte le maglie a rovescio Terminato anche il quarto giro, possiamo andare a fare il nostro quinto giro e questa volta le maglie le lavoriamo tutte, ops, ho decapitato un gomitolo, le lavoriamo tutte a diritto. Quindi quinto giro, tutto a diritto, in questa maniera. E quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro. E il nostro sesto giro consiste nel realizzare tutte le maglie a rovescio. Mi raccomando, come sempre, andiamo a lavorare tutte le maglie del nostro sesto giro a rovescio. benissimo adesso dobbiamo fare il nostro settimo giro settimo giro e andiamo a lavorare la prima non la lavoriamo lavoriamo le due maglie successive insieme a diritto un gettato di nuovo due maglie insieme a diritto un gettato di nuovo due maglie insieme a diritto quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro due getta un getta, eh, due maglie lavorate insieme e un gettato arrivato alla fine ci avanzano due maglie e le lavoriamo separatamente a diritto una e due quindi abbiamo fatto così il nostro settimo giro, ottavo giro, andiamo a lavorare tutte le maglie e i gettati a rovescio, come sempre la prima non la vado a lavorare, lavoro tutto il resto a rovescio, quindi in maniera molto semplice, lavoro tutte le maglie a rovescio quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a ripetere però non dal primo ma dal terzo quindi noi adesso abbiamo terminato il nostro giro di gettati vedete si sono creati i nostri fori e quindi adesso ricominciamo a fare dal terzo giro e come vi ricorderete dal terzo giro la prima maglia non la lavoriamo e andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto quarto giro tutte le maglie a rovescio quinto giro tutte le maglie a diritto sesto giro tutte le maglie a rovescio e nel settimo giro andiamo a fare il nostro gettato quindi ripetiamo sono otto giri in totale. Però quelli che bisogna ripetere per tutta la lunghezza della sciarpa, io alla fine vi dirò quante volte sono andata, cioè quanto lungo ho fatto la sciarpa. Eh, e mi raccomando, mettetevi sempre un contagiri in modo tale da non perdervi se dovete sospendere il lavoro e sapete in che, a che giro state. Dicevo, quindi questi sono i giri che dobbiamo andare a fare. Quindi si creerà appunto queste strisce di eh, fori. Uh, in modo tale da non fare la solita lavorazione compatta come l'abbiamo fatta fino ad eh, e io vi ricordo che nella mia lavorazione vera e propria per fare la mia sciarpa, io ho montato 33 uh, maglie. Quindi adesso io continuerò a lavorare la mia uh, sciarpa originale vi dirò alla fine quanti giri sono andata a, eh, cioè scusatemi, quanto lunga sono andata a realizzarla allora io ho continuato a lavorare e ho fatto un totale di 160 metri e come lunghezza per la mia sciarpa va più che bene come potete vedere io qui ho fatto i miei giri dove ci si fa si fanno le, i fori e ho rifatto 3 uh, giri uh, un giro di maglie a diritto una a rovescio adesso ho rifatto la maglia a diritto la giro con la maglia a diritto quindi in totale ho fatto tre giri e adesso vado a chiudere per poter andare a chiudere però vi ricordate che noi al Inizio abbiamo fatto un attimo che non trovo. Ecco. Abbiamo fatto questa lavorazione. Quindi io adesso andrò a fare prima dovrei fare un giro a rovescio e invece vado a lavorare tutto a diritto. Mi raccomando, come sempre la prima maglia non la lavoriamo e quindi vado a lavorare tutto il mio ferro a diritto. Fatto ciò, vado a fare un altro ferro a diritto. E nel ferro successivo, sempre a diritto, andrò a chiudere le mie maglie. Quindi sto facendo gli ultimi due ferri a diritto: quindi quello che doveva essere la maglia a rovescio, l'ho fatta diritto. Sto facendo un altro giro a diritto, e nel giro successivo andrò a chiudere tutte le maglie, chiudendole però a diritto una volta fatto ciò la nostra sciarpa sarà terminata ed ecco qui vedete ho fatto anche la chiusura e quindi adesso mi ritrovo con l'inizio uguale alla fine e quindi la mia bellissima sciarpa è pronta devo solo togliere i fili sistemarla un pochettino e, e quindi è per finita